Buongiorno, sono Somigliana e sono qua per introdurre il prossimo incontro del Mangiagalli Journal Club. Parleremo di riserva ovarica, ci sarà oltre a sottoscritto il dottor Busnelli a illustrare questo argomento noto da tempo. La riserva ovarica è infatti è un concetto biologico che conosciamo tutti dai tempi dell'università e che prevede che dalla nascita in poi nella donna si abbia una progressiva riduzione della riserva ovarica fino all'esaurimento e quindi all'insorgenza della menopausa. Tuttavia, quello che è davvero innovativo è che negli ultimi 10-15 anni si sono messi a punto dei meccanismi, degli test per valutare quanto è questa riserva ovarica, ed in particolare il dosaggio dell'ormone antimillariano e la conta dei follicoli antrani. È una cosa molto diffusa. Tuttavia, sono, questi accertamenti sono stati sviluppati per il mondo della procreazione medicalmente assistita, cioè per consentirci di prevedere, di. Eh, anticipare quanto sarà la risposta alla stimolazione e quindi poi anche le probabilità di successo della paziente e poi magari adattare la terapia. Tuttavia esame, questi due esami tecnici sono usciti dal campo della PMA e sono entrati nella pratica di routine dei ginecologi. Il challenge oggi è riuscire a capire come usare questi esami al di fuori delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Infatti in questo momento questi test sono abusati, malinterpretati e creano anche ansia alle pazienti non giustificati. Di questo parleremo e per questo vi aspetto tutti.